Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di polenta con broccoli e salame. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono polenta istantanea, acqua, broccoli lessati, olio evo, salame tagliato a cubetti, sale, provola dolce tagliata a cubetti, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, prezzemolo e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale e l'olio. Ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 100 gradi, velocità 2. Adesso azioniamo il bimbi per 8 minuti e 30 secondi, 100 gradi, a velocità 2 e dal foro del coperchio uniremo la polenta. Mettendo la, la spatola al posto del misurino. Aggiungere il pecorino, il parmigiano, il prezzemolo e il pepe. Chiudere con il coperchio, posizionare nuovamente la spatola ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 2, spadolando di tanto in tanto. La polenta è pronta a versare in una ciotola capiente. Aggiungere i broccoli, il salame ed amalgamare con la spatola. Aggiungere il formaggio ed amalgamare con la spatola. Versare in una tortiera del diametro di 24 cm ben oliata. Decorare con i cubetti di salame e i broccoli. Cuocere in forno preriscaldato a 180 ⁇ per 20-25 minuti circa. La torta di polenta è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Torta di polenta con broccoli e salame. Grazie, Grazie. e alla prossima ricetta!